Sono Rizio Di Roni, Rizio Di Roni è eh, docente a Trinità di Teoria Politica e insegna Comunicazione Politica all'Università della Svizzera Italiana a Lugano e soprattutto io glielo subito questa cosa perché mi piace, <ride> mi piace il libro, è l'autore della Libertà di Serbi, che è un libro che è uscito nel giugno del 2010 giusto al momento giusto, nel giugno del 2010 eravamo nel pieno del percussionismo, no? e, avevo... e questo libro ci fotografa, come forse, non lo so, quel periodo nessun altro, <ride> ci fotografa nel senso che ha fotografato la differenza che c'è tra essere cittadini ed essere cortigiani e, ed è un libro che avuto tantissime edizioni cioè. noi eh, dobbiamo parlare di dovere a parlare di dovere e mh, io mi ero fatto una specie di piccola scaletta però posso invece cambiarla completamente e chiederti subito questa cosa ma chi ha un potere? che doveri ha? Ah, quali sono i doveri di chi detiene un potere? Grazie. Ti ringrazio molto per, le, per la tua presentazione e per la tua domanda sì, sì. alla quale Spero di rispondere alla fine ma anticipo la risposta. La risposta è questa, più hai potere maggiore sono le responsabilità. Più sei potente più devi rispettare le regole, più sei in alto più devi dare l'esempio della correttezza. Per esempio, non si interrompe il programma di un evento culturale a piacere. Io sono stato 25 anni a Pristo, ho visto io Presidente degli Stati Uniti, mi hanno detto che parlavo. Non hanno scontato in silenzio e non si sono permessi di modificare per arrivare alla loro gente il programma di iniziativa culturale. Io credo che il progetto di inizio sia stato di complicato, vorrei dare un esempio, ma siccome si è fatto tardi, cercherò di parlare eh, pochissimo per avere. Eh, soprattutto l'occasione di dialogare con gli amici di conversate, già la seconda volta che vi subite, vi ammiro, non so cosa abbiate fatto di male per meritare la punizione di due direzioni, di due anni, si vede che ne avete combinate tre, eh? ma vabbè, siete che ne avete, ne avete combinate di grossi, non lo so. Il, il tema della tesi della mia conferenza è molto breve. Si compendia, uno, due, tre, quattro parole. Il dovere è libertà. Possiamo già andarci tutti a casa, la conferenza è tutta qui. Il dovere è libertà. Voglio dire che la persona che ha il senso del dovere possiede quella che si chiama libertà interiore, cioè vive secondo principi e valori che si è dato curato da solo. La persona che ha il senso del dovere è se stesso o se stessa la seconda specificazione della tesi del dovere e libertà funziona così soltanto sottolineo soltanto le persone che hanno il senso del dovere possono conquistare e difendere la libertà politica la, la ripeto essere ancora più netti. soltanto questo tipo di persone possono conquistare la libertà e se ce l'hanno possono vivere. Così che la tesi si può formulare in un'altra maniera, contenuto del medesimo. Le persone che non hanno il senso del dovere possono vivere soltanto o come servi o come su. che i doveri siano invece una restrizione, una limitazione della libertà. Io credo che questa idea si basi su una confusione, su una mancata comprensione del significato del concetto di dovere. E in particolare, chi pensa che il dovere sia una restrizione della libertà, e non come penso io, i doveri sono per dovere si intende quei principi quei valori che ci diamo da soli che scegliamo con la nostra coscienza l'obbligo invece è un legame con un'autorità esterna se io sento il dovere di lottare per quanto posso contro la corruzione politica è un dovere che mi dà la mia coscienza e che mi sento, mi sento male se non lo assolo. Ma non c'è nessuno che mi punisce se non lotto contro la corruzione politica e nessuno che mi prende, non c'è un'autorità esterna alla quale devo rispondere l'obbligo è un'altra cosa ho l'obbligo di pagare le tasse in un paese ben ordinato se ne mio pago cioè ho la sanzione quello è un obbligo la dovere è semplicemente rispondere a qualcosa che si chiama la voce della coscienza noi quando ci diamo un dovere siamo padroni di noi stessi, arricchiamo il nostro mondo interiore. Naturalmente ci sono dei doveri che sono anche obblighi, per tornare all'esempio di prima. Pagare le tasse è un obbligo, ma io lo ritengo anche un dovere. Ritengo che sia doveroso che il cittadino partecipi con una parte del suo reddito al bene comune, in proporzione. Quindi è un dovere e un obbligo per me. Ma ci sono degli obblighi che non sono doveri. Esempio, se io eh, fossi stato un professore universitario nel 1931 avrei avuto l'obbligo, appena la perdita della carta, di giurare fedeltà al fascismo. È un obbligo che io non avrei sentito come dovere, e anzi che avrebbe violato il mio senso di dovere verso il concetto il valore della libertà intellettuale umano. I doveri in senso proprio sono un obbligo con la coscienza. Tant'è vero che non possono essere imposti. La frase devi dovere non ha senso. Ha senso la frase devi pagare le tasse perché altrimenti ti impongo una sanzione, ma devi dovere non ha senso. Doveri o li senti, o li, hai, o li hai cercati, o li vivi o non hanno senso. Discorso interino. Per capirci meglio, questa poniamoci questa domanda, come sono fatte e chi sono le persone che non hanno il senso del dovere? Chi sono? Come sono fatte? Io vi propongo tre figure che sono state descritte dal pensiero politico della riflessione ora. La prima è lo schiavo, o il suddito, o l'oppresso che è stato candido dalla schiavitù, dall'oppressione e dal dominio che sa soltanto obbedire passivamente al comando del suo padrone, del suo dominatore. Non si riconosce perché ha lo sguardo vuoto, e inebetito, è l'uomo che non è più uomo, la persona che non è più persona umana, è ridotta a una condizione più vicina a quella dell'animale che a quella dell'essere umano io penso a Primo Levi quando ha descritto l'esperienza dell'Ama in particolare a quella pagina di dell'impiccagione di un prigioniero che era tentato la fuga i russi erano già vicini si udiva il rumore delle cannonate dell'armata rossa che si stava avvicinando al campo di concentramento il prigioniero morendo dice Carvalho, Nishmin, Nelze compagni sono Save il campo di concentramento sarebbe stato aperto, e dicevi: nessuno di noi ebbe la minima, vente minima reazione a quelle parole. E eravamo ridotti allo stato di non uomini. Tedeschi avete detto: avete creato non uomini che non sono morti, ma non sono più uomini. Ecco questo è il segno, il segno distintivo questa è una persona che non ha più senso del dovere perché gli è stata tolta l'interiorità attraverso l'operazione sistematica della sofferenza dovuta alla violenza brutale qual è il segno distintivo? Eh? vi pongo questo esperimento da cosa si riconosce la persona che è ridotta così? io credo che ho visto dei e sono le persone che non parlano più nel silenzio non hanno più niente da dire infatti scrive sempre lei nel meraviglioso libro nessuno al campo parla con il tuo perché non ha niente dentro esprimi da comunicare la seconda figura dell'uomo dell della persona che non ha senso del dovere è l'uomo banale l'uomo che, che non sa distinguere il giusto e l'ingiusto che non sa distinguere perché non sa. non dici qual è il mio dovere non, non si pone domanda, che cosa comanda la mia coscienza è la persona che non è capace di riflessione è la persona che non si pone più problemi chi è? il prototipo esemplare Eichmann nel libro di Annare Eichmann di Gerusalemme sapete che Annare andò a seguire il processo Eichmann tra il 61 e il 62 Credeva di trovarsi di fronte a un mostro, si trovava di fronte a un uomo banale. Chi era Aiman? Era l'uomo che aveva organizzato il trasporto di circa 5 milioni di ebrei dalle varie località dell'Europa ai campi di concentramento destinati. Lei credeva che il suo mostro era un uomo banale. Perché era un uomo banale? Perché per lui una cosa valeva l'altra. Alla domanda dei giudici dello Stato di Israele, perché lei nel 1934 si è iscritto all'SS SS? Risposta, perché no? Come si riconosce? Anch'io cerco di darvi un, un criterio per identificare questo tipo di figura. La persona che è vuota dentro, la persona banale, quindi la persona che può fare il male massimo perché non capisce, e non capisce perché non si interroga. Proviamo ancora una volta la chiave del linguaggio. Come parla una persona vuota di questo tipo? Parla per chi c'è? Per luoghi comuni, per frasi vuote. Per esempio anche come poter dire, ah, io vado nella... ma poi un giorno pochi giorni prima le non niente contro gli ebrei puoi dire questo, puoi dire quest'altro, non conta niente perché non capisci perché tutto il discimo sopra, nell'interiorità non ha nulla testa ed ultima figura della persona senza senso del dovere quale sarà quello che è tutto tu è servo o il corteggiato il cortigiano il servo non è la persona che è costretta a obbedire, è la persona che vuole obbedire, che si mette appunto nel libro, della realtà dei del, del, del, del servi ne ha parlato a lungo, è la persona che si fa servo volontario di un uomo potente per ottenere fama, onori, ricchezze, eh, se ne mastre donne, eh, privilegi e soprattutto, e soprattutto per essere guardato, per ottenere lo sguardo dei tanti che non sono di cielo. Ma come diventa il servo? Il servo è diverso dall'oppresso. L'oppresso è la persona che obbedisce perché è sottoposta a violenza. Il servo è volontariamente tale. E qual è il requisito del servo? Il servo parla come il padrone, si muove come il padrone, pensa come il padrone, sente come il padrone. C'è una bellissima frase. È benissimo da questo punto di vista nella quale si dice non abbia ancora il principe a mosso le labbra sappia già il cortigiano cosa egli di dirà e si acconci a servirlo rapidamente come fa a sapere? come fa il cortigiano a sapere gioire? perché pensa come lui perché sente quello che si è immedesimato allora in questo caso la persona che si fa serva volontaria non è se stesso non è più quella persona, è un altro non ha più interiorità perché ha completamente identificato se stesso con un'altra persona. E qui il segno di linguaggio cosa ci dice? Come lo riconosciamo? Come ho detto prima, se guardate il cortigiano, e non credo che sia difficile trovare degli esempi, vedete che parla sempre come il padrone. Cioè, il suo linguaggio è quello che nel, nei trattati di buone maniere e di cortigeneria si chiama deve essere accomodante si accomoda al signore a questo punto ho il dovere ho il dovere di provare a descrivere come è fatta la persona con il senso del dovere se come lo riconosciamo è la persona che si pone le domande che cosa è giusto cosa è ingiusto è la persona che si è data una risposta con la riflessione, con la lettura con il dialogo e che vive secondo i valori che si riconosce come supremi. per cui una persona che dice che io ritengo che sia il mio dovere difendere la libertà politica è una persona che lo fa sono i suoi principi vive secondo i suoi principi sottolineo i suoi è una persona umana e non è semplicemente un essere vivente perché ha dei principi e in più è se stesso. Si se sente di essere qualcosa, di unico, di irripetibile. Sente di avere quindi un valore inestimabile perché si sente unico. E si sente unico perché ha quei principi che si è dato da solo si è dato dei per principi perché li ha cercati non perché altri perché altri hanno imposto è una persona che sente in maniera tenue senza tracotanza sente di avere un valore inestimabile non perché altri glielo riconoscono ma perché glielo riconosce la sua coscienza non è una persona che cerca l'applauso non cerca nemmeno l'ovazione è una persona che cerca l'approvazione, il riconoscimento, sommesso, silenzioso della coscienza. A questo punto avete già capito come procedo. Cerca di trovare nei linguaggi segni. Sì. Come parla questa persona? Quando parli, hai la fortuna di incontrare nella vita una persona che ha il senso del dovere. Tu avverti subito nelle sue parole una profondità. Averti subito che dietro quelle parole c'è un individuo che ha cercato che ha, che ha pensato non c'è un servo che parla come il Signore non c'è una persona, una persona che imita altri c'è quella persona è anche una persona che tende a essere piuttosto duro e aspro nel sostenere i propri principi non è un bastiano contrario anzi ama ascoltare ama ascoltare soprattutto persone che hanno i principi non è contrario per partito preso ripeto ama il dialogo perché non ne ha paura ama il dialogo perché non ne ha paura non ne ha paura perché i suoi principi ci ha pensato e li dita e paga prezzi per dire secondo i suoi principi ma adesso mi compri con la vita da solo Pongo la domanda che rischia di distruggere se c'è qualcosa di buono, cosa di tutto quello che ho detto fino adesso. La domanda è questa: quali doveri? Io, fino adesso, cosa vi ho detto? Ho spiegato cosa vuol dire avere il senso del dovere, ma non ne ho citato uno dei doveri. Ho detto, non ho citato il contenuto dei doveri. Ho spiegato cosa vuol dire la differenza fra dovere e obbligo, e fra avere il senso del dovere e non avere il dovere di dare qualche segno per riconoscere queste realtà. Ma c'è un modo per distinguere i doveri giusti e i doveri ingiusti? C'è un modo infallibile, sicuro? No, non c'è, secondo me. Io appartengo a quel esiguo, non sono un piccolo eh, gruppo di persone che si definisce un relativista assoluto. Perché? Il dovere è tale solo se è riconosciuto dalla coscienza morale personale. La libertà è un dovere per me che lo riconosco come dovere. Se io invece riconoscessi come dovere supremo quello di difendere la superiorità della razza bianca, quello sarebbe per me il dovere. Cioè, infatti, i vari doveri sono relativi alla coscienza individuale e non c'è modo di superare il fatto che una persona senta i doveri come me, altre persone sentono come voi dovere, doveri esattamente il posto mi rendo la vita ancora più difficile il nazista che sente, dopo averci pensato, ripetuto che il suo dovere è sostenere la potenza del Terzo Reich o il comunista che ritiene che il suo dovere sia Difendere il Partito Comunista dell'Unione Sovietica contro tutti e contro tutti lo sente come dovere e dimostra che la serietà del suo dovere con l'impegno, con le sofferenze, con il sacrificio, o l'antifascista che dà la vita per la libertà, sono tutte persone che hanno il senso del dovere e non sono doveri opposti. Chi concilia? C'è modo di superare questo conflitto. Se proprio mi comporterete male, domani tornerò a conversare, a determinare. Per superare il pluralismo dei doveri o il conflitto dei doveri. Ma non ci si riesce. Il razzista che è convinto che il valore della superiorità della razza bianca sia il supremo valore per la difesa della civiltà non accetterà mai l'idea che la, gli esseri umani hanno tutti uguali dignità, e dunque non ci sono razze superiori e razze inferiori. Puoi provare. Non c'è un territorio, non c'è una via che garantia. piccola, forse ragionevole. Prendiamo come indicazione dei nostri doveri, parlo dei doveri civili, state tranquilli, sto per finire, la Costituzione repubblicana. Cioè eh, troviamo lì i doveri Una suggestione che è venuta da una frase di Carlo Zanuccian, il quale alla vigilia della, eh, del referendum sulla riforma costituzionale del centrodestra disse che egli seguiva la Costituzione come se fosse la sua Bibbia civile, anche per me. La Costituzione è una Bibbia civile. È una Bibbia dove ci sono, c'è una. Uh, una tutto direi una poesia dei doveri, c'è cioè tutta una teoria dei doveri, un discorso sui doveri non solo completo ma molto bello. Prendo soltanto due minuti per illustrare questa mia tesi. Che la Costituzione repubblicana sottolinei con pari forza l'importanza dei diritti e quello dei doveri, però, ieri c'è stato qui il grande Colombo, ci ha interrogato tutti sulla Costituzione, io sono Era un momento difficile, è stato comunque, i professori sono in fondo più buoni dei magistrati. Eh? Allora, all'articolo 2 della Costituzione, i magistrati che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia delle formazioni sociali, o svolge la sua e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale, non c'è bisogno di commentare questo, questo articolo è eh, chiedesse, ma il legame tra diritti e doveri è ancora riaffermato all'articolo 4 dove si dice la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto del lavoro, promuove le condizioni che rendono Ogni cittadino ha il dovere di svolgere una professione, un'attività, una funzione che concorre al progresso della materiale. L'articolo 30, pone addirittura il dovere prima dei diritti, è il dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire educare i figli. L'articolo 53, tutti sono tenuti a occorrere le spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, indica un dovere ancora l'articolo 48 secondo comma il voto è personale è uguale, libero e segreto il suo esercizio è doverci si è sopra come ho detto prima voi sapete bene che se non andiamo a votare nessuno ci fa niente una volta viene scrivendo c'è una dichiarazione di certificati in modo adesso no, non c'è nessuna sanzione nessuna, nessuna sanzione, nessuna autorità dovere è diventato dovere è ti dico, come cittadino ha il dovere di andare a votare, con chi ce l'hai? Questo è il di coscienza, dei cittadini. Se volete, vi racconto anche come e perché hanno inserito questa parola, ma il tempo stringe, preferisco concludere. Noto soltanto che quando dei, dei, dei, dei, dei dirigenti politici, dei ministri, dei presidenti del consiglio, dei i di cittadini non votare, mi stanno semplicemente esortando a violare un dovere. San Gitto, spiegato benissimo della Costituzione, sulla quale se i ministri peraltro per hanno giurato peraltro, di quello che importanza. 52. La difesa della patria è sacro dovere il cittadino. Su questo sarebbe bello fermare l'attenzione, ma non voglio, ripeto, portare via tempo perché preferisco fermare, chiudere con un riferimento. Ha un articolo che ritengo che è, è l'articolo 54 l'articolo 54 che recita così recita che se spero di trovarlo non so suo solito figurarsi Eccolo qua, speriamo bene. Il 52, non il 54 come il 54 dice: I cittadini, tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione delle leggi. Hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione delle leggi. Voglio soltanto farvi notare che nel progetto di Costituzione, in questo articolo, aveva un secondo comma e recitava così poi non fu approvato in assemblea plenaria. quando i poteri pubblici violano la libertà fondamentale e i diritti garantiti dalla Costituzione la resistenza, l'oppressione è diritto e di dovere del cittadino il diritto e dovere ti diceva che cosa ti diceva che che tu in fronte al cittadino non hai soltanto il diritto di resistere Resistenza è diversa da molto diverso di fronte alla violazione da parte di chi ha pubblici poteri dei diritti fondamentali della nostra, ha cioè il dovere di resistere. Io eh, il dibattito sarebbe lungo, ma credo che in, in, in Italia la nostra storia non si è caratterizzata tanto per un eccesso di fierezza civile, ma con un difetto di fierezza civile, di capacità dei cittadini. Di resistere ai di poteri arbitrari, alle forme di tirannide, ai poteri enormi, quindi un articolo così avrebbe avuto un comodo di quel tipo: che insegnassi il dovere della resistenza, avrebbe avuto secondo me un effetto pedagogico, una pedagogia civile positiva. Ora, per difendere tutti questi doveri, la difesa di tutti questi doveri potrei svolgere molte considerazioni, ma ripeto, non c'è un argomento decisivo contro chi, per esempio, sia di opinione del tutto opposta e ritenga, tanto per fare un esempio, ritenga giusto che i cittadini devono sempre obbedire a chi ha il potere, che, per esempio, sostenga la, il valore della docilità. Io propongo, come mi chiede quali sono i contenuti del dovere io credo che nella Costituzione repubblicana ci sia tutto ciò di cui abbiamo bisogno questo punto e vi ringrazio per la pazienza la conclusione è piuttosto facile io ho detto che il dovere è libertà ma è ospitario il senso della libertà interiore che ha il senso del dovere è padrone di se stesso e di se stessa vive la vita secondo i principi che si è dato da solo non glieli ha imposti nessuno ma ho anche sostenuto all'inizio che senza cittadini con il senso del dovere di fatto vivere liberi. E qui posso fare un piccolo, piccolo, piccolo. Trentino, Sena, Bonario, mi dicono tutti del moralista, io no, non ho capito chi deve essere un profilo. Mi dicono tutti del moralista e io vi assicuro che sono un discepolo fedelissimo, fedelissimo, di Machiavelli, io sono un realista. Cioè, guarda la realtà politica. E allora cosa dice un realista? In questo questo è un problema che ho posto. Dico che in via di fatto, sulla base dell'esperienza storica, non è possibile che un popolo di cittadini, in cui l'elite politica, gran parte della popolazione, non ha il senso dei doveri civili, possa vivere libero. Vi spiego perché. Innanzitutto, voi sapete che per libertà politica, intendo libertà politica in senso repubblicano. Cioè vivere in una condizione in cui non siamo sottoposti al potere arbitrale o ordine di un uomo o di alcuni uomini, questo vuol dire essere liberi. Come diceva il patriota Cicerone, non so se si chiede pubblico pubblichi, diceva: essere liberi non vuol dire avere un buon padrone, vuol dire non avere padrone, cioè non essere sottoposti al potere o arbitrale di, di un uomo. Bene. Perché questo tipo di libertà necessita, ha bisogno per vivere di cittadini che hanno il senso del dovere, il senso che vi ho spiegato prima, cioè che sentono la libertà come il dovere, è la capacità quindi per la libertà di intraprendere sacrifici, sforzi se necessario è eh, il sacrificio. Per tre ragioni se ho contato bene. Prima, la persona che ha il senso del dovere, ho detto prima, si sente, sente di essere unico, di essere lei stessa o lui stesso. Quindi si sente, sente di avere un valore infinito, conseguenza politica: non si vende, non si fa servo Perché qualsiasi beneficio che egli pensa o lei pensa di trarre dalla servitù è inferiore al prezzo che paga perché rinuncia a se stesso. Essere servo vuol dire diventare come il padrone, non so più te stesso, e cioè fai un cattivo affare. La persona che ha il senso del dovere non si vende e non diventa servo. E quindi sai persone così è difficilissimo, se ne hai molte che si imponga un potere tipo quello di una corte, tipo quello di un signore. Seconda ragione. La persona che sente la libertà come dovere non diventa mai fino in fondo schiavo. Lo puoi mettere in catena, lo puoi mettere in carcere, ma non riesce a conquistare la sua interiorità. Non lo pieghi mai. Cioè un avversario contro il quale non può vincere, deve avere un potere totalitario. Non, so, non c'è tempo. Mi piacerebbe leggere la pagina di Ferruccio Pagli nel processo di Savona del Mentote, quando ondali io ho sento il dovere di lottare contro il Fiusismo. Un dovere che per me è identico al senso del dovere che mi spinse nel 1915 a andare volontario in guerra, dove peraltro ebbe tre promozioni sul campo, dove peraltro ebbe dei riconoscimenti militari e Cito, padre, ah, mi fa piacere sempre citare questa figura dimenticate per due ragioni prima perché pare poteva dire ai fascisti voi vi proclamate patrioti mi mi fate ridere voi siete degli imbecilli vi avete traditi il risorgimento il risorgimento vero lo abbiamo lo continuiamo Fin da quando ero giovani sentivo parlare di pari come l'onesto esso pari, non essere inteso nel senso di insulto. Io sto dalla parte di pari, io penso che ci vorrebbero persone così. E quelle persone non le pieghi mai perché hanno un senso di parere che li rende assolutamente invincibili. Alla fine vincono loro su qualsiasi potere, non importa quanto forte sia. Ultima sì. osservazione. Se si perde la libertà, perché cadi sotto un uh, potere totalitario, una tirannia, chi è che la fa riconquistare? Bisogna iniziare un movimento di resistenza, chi lo inizia? Persone che lottano per interesse. filo di polizia sui nuovi carici non so. dove, dove interessa è sempre un vantaggio un beneficio le persone che si sono mobilitate davvero contro questi tipi di regimi hanno iniziato qualcuno deve iniziare sono le persone che hanno fatto per senso del dovere. i Gobetti i Rosselli Ernesto Rossi Gramsci, Giovanni Amendola Basta leggere le loro biografie, le loro diari Si sente, lo dicono sempre, comunque, lo facciamo per senso che vero perché non saprei più riconoscere lo stesso. Per la stessa ragione tutti loro rifiutavano di scrivere la letterina a duce che li avrebbe portati a casa lì il giorno dopo. Quindi hai bisogno di queste persone anche per riconquistare la libertà. Ora il problema italiano è proprio quello e l'ha capito bene di ogni altro Carlo Rosselli: quando il problema della libertà italiana è il problema di debolezza della libertà in senso interiore o morale. E questa secondo me ma è la ragione per cui in un, si può definire, se ci pensiamo bene, nel nostro paese, un paese della libertà fragile. È stata molte volte conquistata e fondata la libertà politica dei primi comuni alla fine del Medioevo ma se andate a vedere i liberi comuni degenerano presto in Italia. 50 anni dopo la nascita dello Stato liberale c'era il fascismo e circa 50 anni dopo nascita la nascita della Repubblica Democratica c'era Berlusconi il potere. E voi sapete bene cosa ne penso di Berlusconi. Allora la domanda conclusiva è questa, c'è rimedio? C'è rimedio? Si può cambiare questo? io non lo so ma quello che l'unica un considerazione che mi sento di condividere questa eh, con voi è questa non lo so se ci sia rimedio, se si possa cambiare questo in ogni caso credo che sia il nostro dovere provare senza renderci semplicemente perché le alternative quelle di vivere come persone banali vuote di vivere come il o cortigiano come oppressi, veramente signori. Troppo disgustoso per prenderli in considerazione, meglio almeno provare. Il discorso d'elite e per politica. Meravigliosa questa domanda. Me. Ma l'elite ci vuole. tu hai bisogno di una democrazia di persone che per rettitudine, per competenza, per cultura si distinguono. La democrazia deve essere un'elite aperta, dove a tutti deve essere data la possibilità di distinguersi deve a tutti deve essere è la possibilità di migliorare. Il discorso L'elite negativa quando è un'elite che cerca di, semplicemente di perpetuare il proprio privilegio di elite, ma quando l'elite si intende, un'elite intellettuale morale che si conquista il titolo e il diritto di essere elite, cioè di essere più avanti, di essere più in alto, attraverso l'esempio. Ma ben vengano le elite, le politica, politiche, tutta la vecchia. In teoria politica repubblicana e democratica, era basata sull'idea che la democrazia fosse il sistema migliore per produrre un'elite più valida rispetto alle elite prodotte dagli stati totalitari e dai principati. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che una delle parole delle quali non dobbiamo avere paura è elite Una buona elite è esattamente ciò che serve se vuoi vivere libero. Del resto, non. Cosa c'è di più bello di una società in cui a tutti è data la possibilità di distinguersi per le sue qualità morali e intellettuali? Cioè, chi, chi, chiudo subito con un'osservazione, un se tu non hai l'idea che vieni di persone che stanno più in alto e ottengono onori, e ottengono fame, e ottengono gloria addirittura. Se sono tu non hai il fenomeno di, incor di incoraggiare molti e imitarli quindi io non ho fatto paura quando mi si dice no tu hai un discorso elitista io qui non mi difendo ma contrattarlo sì perché io voglio una buona elite che si basi non sulla ricchezza non sull'astuzia non su chi era di genitori io vengo da genitori poverissimi diciamo, non so cosa ti costa parlare Vorrei davvero vivere in un paese in cui a tutti è data la possibilità di distinguersi come diceva eh, lei eh, che ci vuole il compagno Nicolò Materi di Sacasciano, fare delle buone repubbliche si andava a cercare la virtù ovunque la si trovasse. Eh, non è la paura dell'elite, è la paura dell'elite che nascono dal privilegio, dal denaro, dell'arroganza, dalla forza, ma una buona elite ne avesse this Da un lato l'intransigenza, dall'altro il dovere, il dovere fronteggiare l'emergenza, credo che, che poi fosse questo il discorso compiuto. Dovere e intransigenza, io pensavo che andassero insieme, e invece no. Eh, il discorso di Versani era riferito all'atteggiamento del PD nei confronti di quello Monti? Era riferito all'atteggiamento del gente politico di pensare che il suo dovere in quella fase se lui Persani, onestamente riteneva che il modo migliore di seguire il bene comune dell'Italia possa avere un atteggiamento diciamo così responsabile eh, nei confronti eh, di Berlusconi e quindi favorire la soluzione del governo Monti, un genere di posizione rispettabilissima caso specifico sia stata una posizione poco saggia, ma di questo secondo esempio che io avrei fatto un ragionamento di questo genere, avrei detto, posto che il dovere di un, un uomo politico che come Bersani si ha di difendere la libertà politica in Italia, e siccome secondo me l'esistenza di un potere enorme un come di Berlusconi rappresentabile una ferita mortale alla libertà dei cittadini la libertà dei cittadini io che il tuo dovere principale era vedere di sconfiggere se possibile in maniera definitiva e irrevocabile lo scopo nella condizione, secondo me questa è una valutazione di tipo politico può avere ragione del sangue secondo me sarebbe stato più saggio in quel periodo tra il novembre e il gennaio vista la debolezza di Berlusconi chiamare fa, per fare pressione presso Napolitano che scegliesse le camere si andasse alle azioni politiche e lì probabilmente Berlusconi avrebbe ricevuto una sconfitta dalla quale non si sarebbe più ripreso adesso il pericolo che si riprende c'è ma queste sono valutazioni che vanno fatte nello specifico nello specifico della situazione politica in generale, tuttavia per rispondere alla tua domanda posso dirti che la tua intuizione è giusta storicamente le persone che si sono dimostrate più intransigenti nei confronti dei poteri totalitari dei poteri arbitrari, sono state le persone che hanno avuto un fortissimo senso del dovere tutti i casi che ho citato nel libro Int Intransigente Ernesto Rosso e Gran sono persone che al fondo tu vedi erano sostenute da un senso del dolore e per quello erano intransigenti Tieni presente però che questo te lo dico perché spesso mi è stata mossa la critica di essere troppo intransigenti, io non ho mai sostenuto che l'intransigenza è sempre cioè l'intransigenza in politica cioè il rifiuto del compromesso con l'avversario sia sempre una virtù solo sostenuto che è una virtù necessaria quando ti opponi a un potere enorme quando ti opponi a un potere arbitrario quando ti opponi a un potere che se fai compromessi con lui lui ne trae vantaggio e tu ne trai svantaggio. ti qui e grazie, grazie a tutti. Grazie.